Ehi hey signori, io sono Porto2Gamer. Quello che attualmente sta facendo la serie è di giocare partite di fila in arena. L'ultima volta ne abbiamo fatto 10, questa volta ne facciamo 25. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi anche perché a breve arriverà la 50 partite di fila e la 100 partite di fila. Allora, la situazione dalla quale partiamo è questa. Open League, divisione 4, 1505 punti. 495 alla prossima lega. Allora, la prima non può che essere a Tilted e vi dico fin da subito che ci saranno seri problemi di, uh, di capacità perché... Essendo la prima che non mi faccio. Cioè la prima che mi faccio dopo non so quanto tempo. Forse una settimana. Comunque uscirà malissimo. Però, insomma, deve andare così. La, la prima è degli stupidi, La prima è degli stolti. La prima è dei. Sento già gente sopra. Eh dai, su. Guarda come scappa sto tipo. E eh, manco a fa così, però. Uh, ma veramente? Uh, sono un po' aggressivo. Un po' aggressivo. La prima deve andare così. cioè Perché la prima. Capito? C'ha proprio quel sentore di... Tanto la verdi a prescindere. La prima, ragazzi, oggettivamente, la prima partita che si fa non si può mai vincere. C'è una legge scientifica, qualcosa di provato, capite? Ma... Che cavolo! Ma non ci posso credere, l'ho giocata malissimo! Mi sono anche accorto che più gioco e più il mio ping aumenta. <ride> ma questo video inizia benissimo! E eh, vabbè, da dietro. Vabbè, vabbè, io non ci atterro appena... Basta, non ci atterro appena... Scherzavo ovviamente se vanno a pinnacoli Però questa è l'ultima volta che ci vado sul serio in questo che... Cioè in questo video uh, Chi ha preso l'arma? Ho... Io non so ancora chi ha preso l'arma Era ovviamente lui Ok Uno ce l'abbiamo Questo tizio non ha reagito E eh, mi servono le sue cose Ma dai avevo il caricatore di vita! E questo aveva 4 di vita Oggi sto sbroccando Non ci torna a pinnacoli Vabbè Devo necessariamente continuare a cercare la caciara e mettermi in difficoltà, mettermi con tanti nemici davanti perché altrimenti poi avrò seri problemi quando si tratterà di fightare seriamente Quindi devo continuare a mettermi diciamo in situazioni scomode roba di sto tipo uh, E poi così mi sono rubato due kill quindi insomma male non mi è andata No non ci credo Potrei morire Potrei seriamente morire e potrei reagire malissimo morendo Ok, eh, credo che questa cosa non mi ricapiterà mai più in vita mia. Complimenti alle mie ore del tipo, no, veramente, GG. Ma che cavolo? E tutti a pezzo a me, però? Ma non è possibile oggi! Oggi, ragazzi, ce la faccio proprio a giocare, cioè... Oggi proprio la stupidità, capito? Cioè, non, non si può, non si può, non si può, non si può. Allora, io prendo un'arma. Tu cosa fai? Prendi le armi e chili la gente, no? E, cioè... Vedete già mi stanno a sparare Già mi stanno a sparare Devo scendere Devo scendere Questa sedia non è un nemico Questa sedia non è un nemico Ma basta menarvi Aspettate che venga io Così vi meno io È una questione di rispetto Capite È una questione di rispetto Per chi ha più anni E più esperienza di voi Capito Ma secondo me sono Che stanno tutti pazzi e sgravati Perché questi non possono essere così scarsi Cioè letteralmente non ho cambiato Non ho cambiato lega Com Come fanno a essere così scarsi Vabbò. Cioè la, la calma è la virtù dei belli, dei forti, dei quelli che si fanno eliminare da me, e quindi sono ancora più belli. Ma che è sta lobby? Non capisco! Perché le lobby sono così strane. Eh, non ci faccio niente a quello. Non stanno a sparare? Buono. E eh, questi non hanno la slurp, ok. Ne posso pure andare allora. Questa cosa non doveva succedere. Ma che cavolo, perché Dommi attiva l'autocostruttore! Uh! Il tizio arriva prima Mi tocca andare sotto La roba è Va su Non capisco perché Si teletrasporti la roba Su questo gioco Ma tu sei un tipo E, e la mia mira è veramente quella Vabbè Ups Scusami Non posso morire no! Non posso morire così Vabbè oggi non so giocare Oggi non so giocare Oggettivo oggettivo oggettivo Su una calma Su una calma C'è un po' di gente eh? Oh ma forse ho capito Dove sono spawnati Tutti quei tizi prima Vabbè uh, Io provo a fare una cosa Ok C'ha più materiali di me Ok Ok Non sapeva giocare Posto. <susk> Mamma mia Questo mi ha menato Non ci credo Bravissimo Ah, Amico Non sta andando come volevo Amico no, Non sta andando come volevo Se fossi morto Avrei reagito Bene Come una persona matura La quale comunque accetta la sconfitta Di una giocata fatta male non farò ulteriori domande Per citare il vecchio video uh. Mamma mia Ok a posto Godo. Ok, l'ultimo dovrebbe essere tipo scarsissimo E senza vita, tipo Ma è morto? Dai, è morto Ma fai essere ancora in vita, un essere del genere 7 kill, vinta, GG Ok, sono entrato nella lega nella quale comincio a levarmi punti Cerchiamo almeno di portarci 30 punti a casa ogni game E di restare costanti col numero di punti Ok Voglio risalire però perché c'erano le chug, Io non ho preso per fretta per farmi la kill. Ok. Ottima mossa. Bella mossa, Jordan, complimenti, no, è la più intelligente che tu potessi fare nella tua intera vita, credimi. Ah, wow, avevo un vantaggio. Madre di dio Mi devo subito spostare da qua Questo qua è morto Perché si è trovato bloccato In una maniera orribile Ho sentito un tizio Camminare Ma non lo vedo L'ho visto L'ho visto Ma io stavo facendo pure cadere Giusto giusto la cosa in testa Non ci credo Ok Messo in un fight Che non poteva neanche affrontare Per le cure che aveva E ovviamente ora ne arriva un altro Vabbè ok quanto è in alto? Ok, un'altra terra. Sta arrivando anche la safe. Fatemi scendere da, da sto bestione incredibile che abbiamo creato. Che significa? Un altro? Che prova a farci cadere. E un altro là. Vabbè, uno alla volta, dai. E uno. E <ride> vabbè, questo è stato la chadness. Questo è stato la chadness più assoluta. No ci credo. Ok. Quanto casino abbiamo fatto qua, mi sa un po. Mamma mia! Esci fuori. No! Il caricatore... no, no no no no Così no Questa era un'altra vittoria Era così vicino Voglio tornare a Tilted Perché ci ho ripreso un attimo più la mano Negli ultimi due game forse se riesco anche a lendare decentemente A casa qualcosa di carino ce lo portiamo Perché si teletrasportano Dove sono? Dove sono? Dove sono? Quella chest cosa, cosa mi ha dato? Non... Ma Perché gli oggetti sono in Cosa sta succedendo? No, fermati, fermati, fermati. Mamma mia. Rientra dentro? No. Ok. Ok. Davvero? Un bot? Ok. Mannaggia. No, bravo, bravo, cavolo. Isla uh, Forse è stata una pessima idea, buttarmi a coni crossroads. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quasi 10. Le persone che ci sono A posto Ok Perfetto Quanta roba aveva E eh, Sarti così brother Ok uno Credo stia scendendo Lo andiamo a prendere Dai sta scappando Quando scappano Non ho sempre una buona ragione Sempre Ok Ok Shield Keg mio Eh ci ho provato ragazzi non avevo visto la video, ho detto, o la valla spacca, erano in tre, erano in tre stavano per menarsi tutti quanti, lo vedete da qui, GG. A Pinnacoli c'è una concentrazione di gente, alta sicuramente, ma anche a livello proprio di skill decisamente diversa rispetto al livello medio che incontriamo. Ah grazie, questo shield è, che è proprio bello. Molto gentile da parte tua. Da dove sei spawnato tu che mi hai fatto 30 con, con un fucile a pompa a quella distanza? Dove eri? Dove eri? Muori! Giro 30 di vita! Com'è possibile? Dai, tanto buttarsi in zone non mega gettonate potrebbe non essere particolarmente un errore. E poi ci assicuriamo anche una kill. Basta, brother. Dai. I io vorrei non farlo, ok? I io vorrei. Ma sono costretto, bro Sono costretto Addio, bro Scusa Come si fa a piangnistai? Ho bisogno di Piagnistei immediatamente Come build fight questo ping Che l'altro poi sto dentro con la struttura E non gli riesco a fare niente Vabbè, non sono neanche arrabbiato Sono deluso dalla mia vita L'ultima ce la facciamo a condotti confusi Un po' perché siamo anche noi confusi Un po' perché è metafora di questo video La confusione stessa, l'inconsistenza della vita Il... non lo so No, questo c'ha quel fucile a pompa orribile Lasciami stare Cadi, bravo Uhuhuh, ok, god Ok Ok Ok Bello, mi è piaciuto. Tre colpi, tre shot, andati bene. Ah, peccato, perché aveva uno sputo di vita. Peccato! 15 partite quindi, siamo a quota totale di 25 partite, nel prossimo video ne vedremo un totale di 50, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina altrimenti vi perdete tutti i prossimi video che arriveranno, Seguitemi su Instagram, TikTok, insomma ragazzi anche su Twitch dove pepare e noi ci becchiamo alla prossima.